Ospiti nostri sono oggi la dottoressa Tiziana Matturro, buonasera dottoressa, buonasera. che è lo ricordo, della direzione regionale appunto dell'Agenzia delle Entrate. E poi Roberta Arena, voi conoscete, buonasera Roberta, che invece si occupa nell'ambito del Collegio dei Geometri della Commissione Nazionale del Catasto è una struttura nuova se non sbaglio nuova, abbastanza sì, nuova. di recente quindi sì. eh, oggi parleremo un po' di questo e soprattutto vogliamo parlare mh, di questa innovazione delle agenzie delle entrate in funzione di un convegno molto importante che si terrà esattamente il 31 di eh, questo mese esattamente su un tema eh, dalla carta al digitale, i servizi telematici dell'agenzia delle entrate sì. 31 di marzo a Genova nella sala della piramide della direzione regionale in via Fiume. È così? Esatto. Allora, vogliamo incominciare a parlare di così, un po' di eh, lei si occupa in particolare, mi diceva, di relazioni esterne, si chiamano ancora così? Si chiamano ancora così, comunicazione relazioni esterne, esterne. che fate relazioni come relazioni esterne? esterne? Eh, intanto abbiamo organizzato il convegno in, in questione poi ci occupiamo dei rapporti con la stampa e di altre manifestazioni finalizzate a promuovere l'immagine dell'agenzia e i servizi dell'agenzia dell dell'interno. com'è l'immagine com di questa agenzia? L'immagine dell'agenzia è un'immagine che si è rinnovata che sta cercando insomma di rinnovarsi facendo un passo eh, in più nel verso il contribuente, quindi cercando di promuovere un adempimento spontaneo, cercando di semplificare i rapporti con il cittadino anche attraverso le procedure eh, informatizzate, cercando quindi di fornire assistenza e di eh, evitare quello che prima invece accadeva nella prassi, ossia eh, arrivare al cittadino con un accertamento già impostato. Quindi si cerca di, eh, di sollecitare eh, il contribuente nel caso appunto vengano rilevati dei del, delle, vengano rilevate delle irregolarità in modo tale da poter quindi aiutare il contribuente stesso a sanarle e eh, ad evitare appunto che ci sia la fase successiva dell'accertamento con relative sanzioni Senta, questo rapporto vostro con i cittadini è migliorato? Il rapporto, eh, stiamo preso? costruendo un nuovo rapporto improntato appunto sulla compliance e sulla, eh, una, mh, su un atteggiamento diciamo, di, di, di assistenza eh, al cittadino, nonché anche all'intermediario, come, come dimostra appunto questo convegno, che ci permette appunto di, di rivolgere la nostra attenzione a eh, interlocutori che appartengono ad una, mh, ad una platea diciamo molto vasta e eh, eterogenea. Eh, composta appunto da ordini professionali e da associazioni di categorie, proprio perché sono eh, eh, diciamo gli, eh, i principali fruitori dei nostri servizi telematici. Eh, va precisato che eh, quasi tutti i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sono fruibili anche dai dal, dal cittadino privato. Quindi questo sistema questi sistemi, servizi telematici <coughs> migliorano, cioè, diventano un po' i protagonisti un po di questi rapporti? Diventano un po', sì i protagonisti e soprattutto diciamo, la strategia per poter eh, facilitare questo rapporto tra fisco e cittadini anche perché le procedure informatizzate eh, in realtà veicolano eh, o per meglio dire guidano il contribuente nella compilazione della, dei moduli e eh, spesso da, eh, dai servizi telematici eh, si, si ottiene diciamo, anche una, una maggiore trasparenza nell'evoluzione diciamo, nell o comunque nella lavorazione della pratica perché il cittadino attraverso il codice PIN può accedere al servizio telematico, compilare eh, diciamo, il, i moduli per adempiere correttamente al pagamento delle imposte, eh, vi è un'autoliquidazione delle imposte il che diciamo, dà una certa una certa garanzia e il cittadino poi può anche controllare periodicamente l'evoluzione della pratica fino al suo completo diciamo, espletamento. Secondo lei è più facile il rapporto con i cittadini attraverso un discorso telematico che non guardandosi negli occhi? In alcuni casi sì, in altri probabilmente il rapporto con, con, diciamo, con il funzionario è comunque più completo ecco. però voglio precisare eh, comunque... che comunque i canali telematici vengono sempre affiancati dal canale appunto del personale Persino, diciamo, c'è sempre il funzionario disponibile ad assistere poi sempre, sì, sempre, ci sono sempre i colleghi dell'ufficio territoriale delle entrate pronti a supportare in, in presenza il, il contribuente bene, comunque poi tutte queste cose le sentiremo in questo convegno che mi sembra diventi un punto di riferimento importante per guardare avanti da parte esatto, vostra. Ecco, vedo andrei... qui che come diceva mm. eh, avete contattato rappresentanti regionali degli ordini professionali, tecnici, operatori del settore e in particolare anche il collegio dei geometri, Lì, Roberta Arena. Sì, esatto, ci saremo anche noi ecco a rappresentarci, giocate. ci sarà mm. infatti il nostro presidente Maurizio Savoncelli e presidente nazionale che ovviamente prenderà poi parte anche in una piccola diciamo, relazione e sì sicuramente la collaborazione come diceva prima la dottoressa i rapporti effettivamente eh, con gli ordini professionali sono veramente devo dire la verità soprattutto in quest'ultimo periodo fortunatamente c'è una grande sinergia la, la voglia anche di, insomma, di collaborare proprio perché noi come tecnici come liberi professionisti siamo i primi forse fru, fruitori, fruitori scusate eh, Diciamo, di questi servizi che ormai stanno andando verso il, diciamo, il telematico e, um, ovviamente per rappresentare i nostri comunque committenti certo. che poi Stavo sono... leggendo qui che questo, questo provvedimento individua i geometri professionisti come nuovi soggetti da includere tra gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e volture catastali Esatto, anche e questa questo è una vostre... importante novità proprio introdotta in questo 2017, Sette. perché fino a poco tempo fa questa era un qualcosa che non era per i geometri o comunque per le, le professioni, non sono geometri. Da ma... parte vostra avrete dei vantaggi, cioè ritenete che sia un vantaggio? Sì, sicuramente potremmo offrire iniziative. anche questo questo servizio sicuramente nuovo, eh, diciamo che le volture catastali comunque le, le facevamo anche prima, eh, prima addirittura con, il, con le formule, quelle cartacee, sì. nei confronti proprio dei, dei, dei clienti che comunque venivano da noi eh, perché magari si rendevano conto che avevano, non so, presentato una denuncia di successione, eh, per esempio per causa di morte e magari questa non era ancora andata ancora. a regime nella banca dati e, e quindi venivano da noi chiedendo come fosse possibile i motivi poi potevano essere dei più svariati, ma capitava a volte che queste volture non fossero andate a buon fine e allora c'era la necessità da parte proprio come Benzini, professionisti in funzione nuovi sistemi. Sì, diciamo, c'è la possibilità di, di, proprio di... Cos'è questa scrivania in del informata. territorio? Ecco, la scrivania del territorio è un'altra novità messa proprio a punto dall'Agenzia delle Entrate di recente è ancora in fase di sperimentazione di fatto, però è un portale di, ehm, di grande innovazione diciamo che se tutto va bene dovrebbe entrare eh, nei prossimi mesi ormai eh, in, in vigore è, un, ehm, è, un, diciamo, è uno strumento di lavoro, un cruscotto, ce lo dobbiamo immaginare e completamente online ehm, con il quale il, diciamo, il tecnico libero professionista potrà attraverso diciamo, delle credenziali, un'autoindicazione per potervi accedere, potrà eh, diciamo, dialogare all'interno diciamo, di, di diverse aree perché poi al suo interno troviamo diverse opzioni, ambiti di lavoro. Ho capito, è Quindi, una nuova struttura. È una nuova è? struttura, di fatto è un sistema che diciamo, eh, oggi, ancora adesso, stiamo andando avanti con, eh, queste, diciamo, con questi software che sono un po' eh, suddivisi. Abbiamo il, per esempio il DOCFA, il, che, che è quello diciamo, maggiormente forse utilizzato da noi eh, liberi professionisti che consente l'aggiornamento la, delle... Diciamo, della, delle eh, del, della diciamo, la parte quella l'urbano tanto ah, per intenderci certo. Le variazioni eh, catastali al, nel catasto fabbricati. Poi abbiamo il DOCTE, per esempio, è un altro strumento molto utilizzato, da, soprattutto dai geometri, eh, quando ci troviamo di fronte alla variazione di eh, colture, nel, nel caso invece di catasto terreni. Poi abbiamo per esempio il PREGEO, che è un altro ambito molto utilizzato, e poi abbiamo di fatto anche il eh, UNIMOD, che è invece per l'aggiornamento del viene utilizzato un software per l'aggiornamento del diciamo, per, la, la, il, per il modello unico per la redazione dell'unico e infine abbiamo anche il Volture che come dicevamo prima esatto che è utilizzatissimo e... molto bene allora invece la dottoressa Maturro ma anticipiamo qualcosa su questo convegno sì, al convegno intanto parteciperà il nostro direttore regionale Maria Pia Protano e il direttore aggiunto di, eh, della direzione centrale gestione dei tributi Adriana Noto e eh, ci saranno appunto in rappresentanza degli ordini professionali e delle associazioni di categorie vari eh, rappresentanti. Eh, questo convegno vuole appunto aprire un confronto con gli intermediari quindi abilitati eh, sull'utilizzo di queste procedure, essendo loro i principali utenti, diciamo, degli utiliz utilizzatori, diciamo, di questo eh, di queste di queste procedure sicuramente possono aprire un confronto esperienziale e indicarci quelle che possono essere, diciamo, i eh, gli esigenze aspetti ecco, le, le esigenze rilevate mh, utilizzando queste procedure piuttosto che gli aspetti, diciamo, da valorizzare eh, e da incrementare. Ecco, ma la, come mi sembrava la volta scorsa parlavamo a parte che i servizi telematici già sono avviati da tempo, mi pare da parte Sì, volte, abbiamo ma... Ah, l'ultima novità, fosse... novità è successioni online quella di Processive. cui parlava la, la collega del, del collegio dei geometri eh, mentre abbiamo procedure già consolidate Processive. tipo civis che è il canale di assistenza eh, online per eh, le m, comunicazioni di irregolarità e per le cartelle di pagamento che vengono emesse a seguito di accertamenti sul, di controlli sulle eh, formali e automatizzati sulle, sulle dichiarazioni dei regi in questo caso utilizzando un codice PIN ehm, e attraverso la procedura di Fisco Online che è la procedura utilizzabile dal cittadino privato piuttosto che la procedura Entratel che invece è utilizzata dagli intermediari, è possibile dialogare con l'amministrazione, quindi con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e fornire quelle che sono magari, eh, le, la, quella che è la documentazione mancante o comunque ehm, chiedere al, al, ai funzionari dell'Agenzia quella che può essere la soluzione all'anomalia riscontrata questo sempre perché insomma, si vuole andare incontro al, al cittadino e si, e si dà appunto per, ehm, per scontato che in alcuni casi eh, le irregolarità non sono frutto di una, di una, della volontà di, di evadere, ma Cattiveria. piuttosto di una, di una mancata, eh, mancata anche Senta, volte... Anche... Ale, molti anni che lavora lì? 11 anni. 11 anni. <ride> sì. Secondo lei in 11 anni cosa è cambiato? È cambiato in qualcosa? 11 anni sì, è cambiato il rapporto con il contribuente sicuramente. Da una gestione ehm, diciamo più, più, più rigida e più, più severa si è passati ad una gestione un pochino più, ad un'apertura maggiore rispetto al contribuente. Um, il contribuente e, capisce, ha capito qualcosa? Il pregiudizio forse eh, in alcuni casi rimane soprattutto laddove vengono riscontrate delle, diciamo, delle violazioni maggiori, però in linea di massima se il contribuente si pone in una posizione diciamo, di, eh, di, di, di apertura rispetto all'agenzia sicuramente il rapporto cambia. E le dico che ad esempio volendo fare un riferimento ad una delle procedure che è consolidata ormai CIVIS, che va avanti dal 2015, le istanze trattate tramite questo canale online sono passate dal 39% al 49%, quindi insomma abbiamo un, un buon, risultato buon risultato che ci fa insomma, sperare, auspicare in un futuro telematico. Telematico. La vostra sensazione da utenti qual è di queste. Di queste nuove innovazioni no, questa voglia di... diciamo che ancora tutto questo ripeto è ancora un po' in fase di sperimentazione però la volontà assolutamente è ormai di andare in quella direzione e anche perché credo che l'agenzia delle entrate abbia voluto anche con la creazione della scrivania del territorio stessa quella di, mh, insomma, di agevolare il lavoro anche dei liberi professionisti eh, per far sì che questi possano comunque lavorare tranquillamente diciamo, dal proprio studio in serenità avendo a disposizione tutti i dati, la banca dati. Sempre aggiornata, eh, sia quella catastale che quella ipotecaria, che non è mh, Ecco, non il fatto da che poco, il, catale, il vecchio catasto venga sì. inglobato, no, se non sbaglio, cioè, ho ben capito sì, è stato, che sono. Sì. Eh, questo sì. è un dato sì. che. È significativo, un po' è abbastanza, facilitare. anche perché sì. noi forse continuiamo a sbagliare, spesso e volentieri continuiamo a parlare di, eh, diciamo, agenzia del territorio, però di fatto ormai non esiste più perché è diventato tutta agenzia delle entrate e anche se siamo molto legati al termine catastro, soprattutto noi geometri, però di fatto dobbiamo ricordarci che è un'unica famiglia, quella delle... Senta, è la nostra città com'è di fronte a tutto il resto dell'Italia, nei rapporti con, con voi? È una città eh, che, che accetta, che discute, che dialoga o è... È una città che dialoga i dati sì. che le ho, ho indicato prima relativi a Civis, sono di rilevanza anche rispetto al contesto nazionale. Ma gli uffici vostri che sono pieni di code, di persone, con tutti i SIM, eccetera, <ride> OB, C, ci saranno sempre? Eh? Sì, ci attenuere... saranno sempre, certo, ci, ci sempre. integreremo mh, di più con, con, con i colleghi del territorio proprio per garantire un servizio completo. completo.